Ciao, sono la dottoressa Giorgia Carpegna e oggi vorrei parlare di un problema che, anche se spesso viene deriso o sottovalutato, potrebbe costarti la tua salute dentale. La paura del dentista, paura del dolore, paura di affidarti a un professionista senza poter tenere sotto controllo la situazione, paura dei rumori o degli strumenti del dentista, paura di essere giudicato per la situazione della tua bocca, paura di essere giudicato per i tuoi timori, paura delle iniezioni. Beh, questo video fa per te. Prima di tutto voglio tranquillizzarti, non sei solo. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la paura del dentista una vera e propria fobia colpisce oltre un quarto della popolazione mondiale. Tuttavia, per quanto possano essere gravi i sintomi della fobia dentale, non sono niente rispetto alle conseguenze che si possono avere evitando del tutto i trattamenti. È stato evidenziato come i pazienti che hanno paura del dentista, il timore del camice bianco come si diceva una volta, spesso si sentono così tanto in imbarazzo o sono bloccati nell'andare in uno studio dentistico, tanto da rimandare costantemente le cure dentali fino ad arrivare a situazioni molto gravi. Negli anni ho conosciuto centinaia di pazienti che piuttosto che andare dal dentista hanno perso tutti i denti e con essi anche il piacere del buon cibo o della socialità. La paura del dentista può assumere diverse forme, per alcuni si tratta solo di un leggero nervosismo, altri invece confessano di arrivare alle lacrime al solo pensiero di ritrovarsi seduti sulla poltrona. Quotidianamente si rivolgono a me pazienti che non appena entra nella mia stanza e iniziamo a chiacchierare mi dicono, sa dottoressa, andare dal dentista non è mai stata la mia cosa preferita. Oppure, sono anni che dovrei fare una visita, ma ho sempre rimandato. Ora però il dolore è così forte che non so più cosa fare. Trovo sia ingiusto che le persone non possano curare la propria salute per una paura o una fobia che molto spesso viene sottovalutata o derisa, che si debbano sentire in imbarazzo poi. Proprio per questo, nei miei studi, ho ideato e applico quotidianamente uno specifico protocollo antipaura, una serie di procedure create apposta per trattare i pazienti odontofobici che hanno paura del dentista, per farli sentire protetti. In oltre dieci anni di esperienza ho approfondito le diverse tecniche di sedazione con protossido, sia nell'adulto che nel bambino ma soprattutto ho trattato migliaia di pazienti odontofobici aiutandoli ad affrontare la loro paura e recuperare la loro salute una volta per tutte. Il protocollo antipaura inizia fin dall'ingresso in studio. I pazienti vengono infatti fatti accomodare nella dental suite una stanza lontano dalla poltrona del dentista, dove facciamo una breve chiacchierata in modo da ascoltare le loro paure e cercare insieme l'origine delle stesse. Durante la chiacchierata viene offerta una tisana rilassante in modo da iniziare a sciogliere i nervi. I timori possono essere più diversi. Qualcuno ha paura di rimanere per molto tempo con la bocca aperta o di avere dei conati di vomito. Qualcun altro invece è spaventato dalla strumentazione o dagli aghi. Altri ancora provano vergogna della propria situazione dentale. Per ognuna di queste fobie abbiamo una soluzione diversa di cui parliamo apertamente con il paziente. Solo successivamente si passa all'effettiva visita tramite una telecamera e uno specchietto in modo da mostrare al paziente i propri denti e lo stato di salute della bocca. Durante la visita rispondo ad ogni dubbio e domanda del paziente e gli spiego nel dettaglio come posso aiutarlo a risolvere il suo problema. Questo perché la mia esperienza mi ha insegnato che noi umani siamo spaventati da quello che non conosciamo e proprio questo non conoscere spesso ci preclude la possibilità di stare meglio. Non sapere cosa succederà durante il trattamento, la paura che qualcosa possa non andare come previsto, l'imbarazzo di mostrare una bocca non sana. E poi, lasciatemelo dire, spesso sono proprio i pazienti che credono di avere dei denti disastrosi tra le situazioni più semplici da risolvere. Negli appuntamenti successivi, dopo la tisana all'erbe, utilizziamo una particolare tecnica di sedazione tramite una miscela di protossido d'azoto che in meno di due minuti è grado di stabilire un profondo stato di rilassamento a tal punto da non sentire nemmeno più la puntura dell'anestesia. Questa tecnica è provata ed è sicura sia per adulti che per bambini. La miscela di ossigeno e protossido viene inalata tramite una mascherina posta sul naso che lasciamo per tutta la durata dell'appuntamento. Il paziente rimane sempre cosciente ma avverte una sensazione di relax benessere che abbassa la percezione di dolore e dei rumori intorno. Grazie all'uso del protossido i pazienti non si accorgono del tempo che passa in poltrona, anzi al termine dell'effetto spesso mi chiedono ma come abbiamo già finito? Puoi sconfiggere la paura del dentista e tornare ad avere una bocca in salute? La scelta sta a te. Puoi scegliere se continuare a posticipare il tuo problema oppure se fissare un appuntamento con me e raccontarmi le tue paure. Quando ci incontreremo ti aiuterò a risolverle una volta per tutte.